Io frequento politicamente scorretto ormai da diversi anni, l'opinione è molto importante, tra l'altro devo dire questa sera molto colpito dalla presenza, dal livello qualitativo dell'incontro e quindi l'opinione rimane un'opinione molto, molto positiva, eh, sono esperienze non più solo di testimonianza ma anche di proposta che credo debbano andare avanti e svilupparsi ulteriormente.